Nel video di oggi vorrei parlare di furbizia, vorrei parlare di astuzia, del modo in cui alcune persone vedono eh, questi, questi concetti come qualcosa di malvagio, come qualcosa eh, centrato sulla manipolazione dell'altro, sullo sfruttare l'altro, sul creare eh, disagio eh, danneggiando le altre persone in modo immorale, eh, che è una versione della furbizia, è chiaro, è una furbizia... Ehm, Criminale, no? Eh, però tendenzialmente non è quello eh, quello che può esserci utile considerare essere furbi, essere astuti, essere strategici. Anzi, quella è la versione più immorale e squallida effettivamente di eh, quello che poi spesso viene proposto da un certo genere di narrativa in cui c'è sempre questo manipolatore malvagio che poi nella, nel dialogo attuale diventa il narcisista, no? Eh, che era un'etichetta diagnostica, ma poi diventata, eh, spesso nel, nel, nella narrazione quotidiana diventa l'aggettivo con cui chiamiamo tutte le persone che ci stanno antipatiche e che ci hanno danneggiato nella nostra vita. Ma è un concetto in realtà clinico che ha tutto un suo senso e che non è necessariamente, assolutamente, un qualcosa di malvagio, anzi è un problema di salute il fatto di avere una diagnosi di narcisismo. Eh, e diversamente essere malvagi è proprio essere malvagi cioè essere eh, eh, non empatici e pensare di che manipolare gli altri sfruttare gli altri e danneggiare gli altri sia come si sta al mondo ed è questo il concetto appunto che di astuzia e di furbizia che io invece vorrei mettessimo in discussione no? cioè questa convinzione che essere furbi significhi eh, aggredire gli altri prevalere sugli altri eh, essere più forti e andarsi a prendere quello che si vuole in modo o violento o strategico o sfruttando delle cose che sono immorali questa convinzione è altamente discutibile essere furbi, essere eh, agili di mente, essere strategici non significa quello saper partecipare con astuzia alla vita, alle dinamiche sociali non significa essere persone, persone immorali e squallide piuttosto quello che significa è tentare di utilizzare un po' un metodo nel partecipare a quella che è la nostra esperienza la nostra esistenza mentre diversamente quando si parla di manipolazione malvagia tendenzialmente si parla di un qualcosa di diverso si parla di un qualcosa in cui l'altro perde di umanità non è più una persona ma viene sfruttato e viene appunto utilizzato perché per andando a far leva su alcune sue fragilità emotive andando a cercare di far leva su un senso di colpa non sfruttare contro di lui i suoi valori quella cosa là, o le sue idee sue debolezze cioè cercando di eh, fare breccia quasi come se fosse davvero una guerra e quella cosa là, però non è essere furbi quella cosa là è davvero un vivere una vita eh, in guerra nella convinzione che il mondo sia così, sia eh, una terra di lupi in cui tutti si sbarano a vicenda, che ci mancherebbe, non significa che nel mondo non ci sia un certo grado di aggressività, ma non sta scritto da nessuna parte che l'aggressività sia un qualcosa e quindi che ci debba portare necessariamente a diventare persone prive di valori per poter vivere all'interno di essa. Anzi, spesso e volentieri è sufficiente una partecipazione seria, cosciente, partecipata, in cui poter ragionare e scegliere il proprio comportamento sulla base della situazione, del contesto sociale, delle persone con cui stiamo interagendo, ma scegliere sempre dentro una rosa di comportamenti, dentro una rosa di possibilità, di opportunità che magari sono sempre coerenti con i nostri valori. Non serve necessariamente andare contro quella che è la propria morale per poter ottenere del successo. Cioè l'idea che i vincitori siano quelli che, cioè gli squali che vanno a rubare il successo dalla vita, quella logica là tendenzialmente... Descrive più una serie di persone che finiscono per spesso rovinarsi, cioè quello che succede è che di solito sono persone che hanno un certo grado di successo, però poi finiscono per eh, vivere tutto come un qualcosa di estremamente personale, sia nel successo che nel fallimento, finiscono per non riuscire a tollerare il fallimento, finiscono per credersi un po' troppo ed essere convinti che al loro successo sia dovuto, finiscono per correre più rischi del necessario, finiscono per o andare in carcere per Questioni violente o compromettere delle, delle carriere brillanti eh, per, facendo dei, degli errori rovinosi, o finiscono per circondarsi di persone che le odiano e che quindi finiranno per rubargli tutto, le famose ex mogli, ex mariti eh, che sono, vi sono ricordati come le, le persone peggiori di questa terra quando ci sono persone con cui si è costruita una relazione, qualche buon motivo ci sarà pure stato. Eh, o comunque, situazioni in cui si va. A costruirsi quella che è la propria fine perché per esempio ultimamente è capitato anche l'episodio di Will Smith che alla premiazione degli Oscar poi è salito sul palco nel eh, schiaffeggiando il presentatore nella convinzione eh, che, di, che, di essere autorizzato a colpire un altro essere umano perché quella persona aveva fatto una battuta sgradevole non divertente verso sua moglie e se andiamo a vedere nel, nei video su YouTube, sui vari canali, eh, quali sono i commenti delle persone alla scena simile, ci sono tantissime persone che sono a favore del violento, dell'aggressivo, di chi va a difendere la propria famiglia eh, dall'offesa perché ne ferisce più eh, la lingua che la spada. Cioè, ed è una narrativa di persone che sono tutte spesso, generalmente, quasi tutte perlomeno, convinte che quindi nel mondo si debba essere aggressivi, si debba essere furbi, si debba essere quella persona che va e si difende dal mondo che lo aggredisce con violenza o che, eh, o che va a prendersi il successo eh, con, la stessa, con la stessa passione, con la stessa intensità, quella roba là è estremamente distruttiva noi in un video come quello di Will Smith che colpisce Chris Rock non vediamo una persona che difende la propria famiglia. Noi vediamo un poverino che passa dalle stelle alle stalle, cioè letteralmente. Cioè passa dal. Vincere il premio come miglior attore dell'anno a essere alla fine della propria carriera attoriale, perché ha appena commesso un reato in diretta andando a fare violenza su un'altra un un'altra persona eh, e finendo per compromettersi a quello che è il suo target di riferimento, cioè quello della persona che fa prodotti per famiglie. e ci sta che dentro un contesto simile ci sia una certa attenzione a quello che è l'etica, la morale e finché fai il simpatico, che fa un po' di battute più o meno corrette, ancora diventi un po' alternativo, un po' di controcultura. Quando diventi violento, lì purtroppo vai a rovinare tutto, vai a far crollare tutto un meccanismo e non sei più il furbo e agile che si, si muove all'interno della società diventi quello che vive tutto in maniera troppo personale questa cosa del troppo personale è davvero al centro di quella che è spesso una dinamica legata alla furbizia cioè all'idea che appunto si debba entrare nella logica personale della relazione con l'altro e che quindi poi quella relazione con l'altro dimostri qualcosa di noi che se vinciamo abbiamo successo allora quello ci definisce in qualche modo come persone e questa logica cioè sia dalla parte di chi utilizza questa strategia nel rubare quello che vuole alla vita sia tra, tra le persone che pensano di non poter partecipare alla vita perché schiacciate da un meccanismo che altrimenti gli chiederebbe di diventa diventare la peggiore versione di loro stessi e questa cosa qua appunto è un profondo errore in psicoterapia si lavora anche tanto su questo eh, in maniera trasversale non è un argomento poi così presente all'interno delle conversazioni che accadono all'interno di uno studio di psicoterapia però è un obiettivo importante che eh, è prezioso che le persone riescano a portarsi a casa cioè l'idea che i rapporti sociali professionali di tanto, di tanti generi anche se poi vanno a costruire una narrativa personale siano qualcosa che poi non deve necessariamente essere sempre vissuto in una logica personale, anzi tante cose possono essere impersonali e va anche bene così. Va bene che eh, le persone possano relazionarsi sulla base anche di una logica basata su delle regole sociali eh, relativamente impersonali, appunto, che eh, ci permettano di stare tutti nello stesso mondo e parlare tutti la stessa lingua. Quella cosa lì c'entra in tanti contesti ed è l'opposto al pensare che quella cosa sta succedendo a me proprio perché sono io anzi qualcosa succedendo a me spesso perché sono quello che in quel momento sta lì e fa quella funzione o passa di lì per caso e quindi mi succede ma in realtà sarebbe successo a chiunque altro quando pensiamo che durante quella riunione non mi stanno parlando mi stanno trattando male perché pensano che io sia meno di loro quella convinzione è una convinzione che spesso abbiamo più noi di noi stessi che noi gli altri di noi spesso le persone non ci rivolgono la parola non ci parlano non ci coinvolgono e non ci ascoltano non tanto perché pensano male di noi non tanto perché pensano che non siamo abbastanza aggressivi o non tanto perché loro sono così tanto aggressivi da toglierci la parola ma spesso e volentieri perché non si accorgono neanche del fatto che siamo lì e se sta a noi con gentilezza, delicatezza o coerentemente a quelli che sono i nostri valori, i nostri obiettivi ricordarglielo per quanto possibile. Vorrei quindi per quanto possibile che pensassimo che tutto quello che è costruito sotto una dinamica, una meccanica di aggressività e di astuzia spesso finisce per essere controproducente e viceversa vorrei che ci si desse la possibilità di pensare che è possibile anche costruire un meccanismo di collaborazione e di strategia di agilità se vogliamo chiamiamola eh, furbizia 2.0 eh, strategi, essere strategici nel 2022 in cui essere strategici essere agili, essere furbi non significhi quindi essere dei mascalzoni ma piuttosto significhi saper stare al mondo utilizzando una strategia un metodo per partecipare alla realtà ma senza perdere di vista i propri valori, portando i propri valori e utilizzando quelle che sono delle dinamiche di cui noi spesso non ci accorgiamo, ma sono più complesse di quello che pensiamo e contemporaneamente molto più accessibili di quanto non, non, non, non pensiamo, cioè non immaginiamo. Cioè, le persone che noi spesso ditiamo come manipolatori non è che sono chissà quanto svegli intelligenti e hanno studiato chissà dove per essere così spesso sono persone che fanno delle cose abbastanza semplici e basilari ma che poi risultano efficaci e altrettanto senza essere manipolatori ma facendo altrettanto delle cose semplici e cercando di stare soprattutto sul nostro piuttosto che non sugli altri forse è possibile ottenere degli enormi risultati costruendo anche qualcosa di stabile e non di rovinoso come fanno quelle persone che poi si credono troppo e finiscono per cadere. Più sanno in alto, più fanno rumore quando cadono, no? eh, Questo quindi voleva essere un breve video sul tema della furbizia, che è un argomento davvero complesso, ma di cui spero di aver dato qualche spunto di riflessione. Eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.